Per la rubrica Il sessuologo risponde, mi scrive una ragazza di 26 anni che è al quarto anno della sua relazione di coppia e mi scrive nel momento in cui si sente un po' in difficoltà nel riuscire a sbloccarsi, probabilmente nel riuscire a lasciarsi andare. Infatti mi dice che nel suo rapporto di coppia, nella loro intimità, nella loro sessualità, il sesso è appagante, è piacevole ma sente di essere un po' bloccata, perché ha la sensazione di comunque continuare a fare sempre un po' le stesse cose e di non riuscire a fare delle cose che lei definisce un po' più spinte, un po' diverse dal solito. Infatti mi dice, il mio partner mi fa alcune richieste anche di posizioni diverse o di attività magari leggermente diverse, possono andare non solo dal sesso penetrativo ma anche sul sesso orale per esempio, e andando in questa direzione però lei dice, mi trovo un po' bloccata. All'inizio le relazioni riuscivo a essere un po più eh, smaliziata un po più eh, propositiva nonostante comunque facessi le stesse cose più o meno che faccio oggi ma sentivo mi scrive di mettere un po una maschera di avere un modo per riuscire ad approcciarmi a quello che fosse più efficace mentre ad oggi ho la sensazione che quando provo a fare quel passaggio in più quel pezzo in più, quando lui mi propone qualcosa in più, anche concordandolo, anche rispettando i miei tempi, anche stando eh, su tutto quello che serve, nonostante quello, dice, lo sento comunque come una cosa imbarazzante, come un momento in cui provare vergogna, un momento in cui mi blocco, e lo sente, lei mi scrive, lo sente come quindi un qualcosa che rischia un po' di ridurre il loro far l'amore al solo far sesso. E in questo quindi mi chiede un aiuto nel cercare di capire cosa sta succedendo e come sbloccarsi rispetto a questa cosa. Considerando che in quello che mi scrive, quindi la prima cosa, la prima osservazione che necessariamente mi viene da fare è sul cosa si intende poi per fare delle cose spinte. Perché poi eh, non è assolutamente chiaro che cosa le persone possano intendere per il fatto che un qualcosa di sessuale sia più spinto di altro. Cioè è un concetto molto personale questo, un concetto che è molto relativo agli occhi di chi guarda nel momento in cui eh, non è chiaro poi se un qualcosa di sessualmente spinto debba riguardare quindi un, una situazione, una situazione che eh, risulta sessualmente spinta, un comportamento che si mette in pratica e che quindi sembra un comportamento spinto e quindi quali sono i comportamenti spinti e quali no, quali sono le situazioni eh, accettabili e quali non lo sono. Eh, una posizione magari che può risultare un po' più spinta del classico rapporto sessuale alla missionaria, che non capisco per quale motivo non debba essere spinto anche quello. Tutto può essere spinto, in realtà, come non lo può essere niente. E, ma come poi non è chiaro se si parli di un'emozione, magari un'attivazione un emozio emozionale, emotiva, che possa risultare quindi il segnale che del fatto che quella sta diventando una cosa spinta. O può essere una sensazione fisica che può risultare a un certo punto diversa da quella a cui si è abituati e quindi può risultare spinta. Cioè, descrivere cosa in questo modo tendenzialmente non funziona perché o si parla di qualcosa di concreto, di specifico, o se no, e quindi si ragiona sul come mai quello piuttosto che quell'altro, o se no eh, a volte non ci si accorge del come alcuni termini invece creino più confusione che altro. Quindi in realtà già l'idea che esista una sessualità eh, tipica, eh, corretta, eh, normale, naturale di far sesso e una sessualità invece alternativa e spinta, eh, pensare a questo modo già non ci mette sul binario giusto. Una cosa invece forse più efficace che possiamo fare rispetto a questo è forse pensare a quello che già conosciamo che già ci piace e a quello che non conosciamo e che pensiamo che potrebbe non piacerci o potrebbe piacerci. Che è già una prospettiva però un po' più operativa in cui si va poi a ragionare situazione per situazione su cosa funziona e cosa non funziona. Quindi un po' è possibile che la ragazza che mi scrive forse sia un po' bloccata anche da questo modo che ha di ragionare sulla cosa in cui finisce per ragionarci senza rendersene conto in modo un po' generale. E questo ragionare in modo poco pratico male si sposa con il fare delle cose, realizzare dei progetti. Si tratti di sesso, si tratti di qualunque altra cosa, eh, si tratti anche semplicemente di una cosa che non c'entra assolutamente niente. Se volessi aprire un negozio, non mi basta l'idea del in generale che tipo di negozio voglio aprire, devo fare un business plan preciso e articolato su tutte le fasi eh, del negozio, su tutti gli obiettivi, su tutti i target che voglio raggiungere, su tutte le spese. Deve essere una cosa dettagliata nel concreto, non basta la passione per fare le cose. Strano dirsi, nel sesso, anche nel sesso, non basta la passione, serve eh, pianificare, organizzarsi, cercare di ragionarci sopra in un modo il più costruttivo e pratico possibile. Considerando che poi qui si sta dicendo che all'inizio della relazione certe cose venivano un po' più facili, mentre poi conoscendosi negli anni, stanno insieme da 4 anni, conoscersi qui sembra di essere diventato un po' un difetto, un problema. Eh, un, invece che essere un vantaggio, essere con una persona con cui ho maggiore intimità, con cui mi conosco meglio, mi si ritorce contro e questa cosa è interessante interessante sia per il fatto che mi aiuta un po a rispondere il fatto che questo dettaglio mi aiuta a rispondere alle persone che mi scrive e un po perché è interessante perché questa cosa succede a tante persone il fatto che con un partner occasionale con una partner non occasionale riescono a vivere la sessualità in un modo mentre invece con una persona con cui c'è un rapporto di lunga data intimo e profondo hanno più difficoltà questa cosa è molto interessante perché in realtà in teoria da manuale la cosa dovrebbe essere al contrario cioè tanto più conosco una persona tanto più c'è un regame di fiducia eh, di sentimento di affetto eh, tanto più eh, ci dovrebbero essere gli estremi per poter fare le cose più liberamente piuttosto che non con più difficoltà quello che invece succede è che alcuni meccanismi che inavvertitamente mettiamo in atto all'inizio della relazione di coppia poi finiscono per ritorcersi contro di noi e quindi quello che magari all'inizio poteva essere un contenitore in cui sto conoscendo, penso, sto conoscendo una persona, allora qui mi devo impegnare, devo cercare di fare delle cose in più, devo cercare di ragionare su cosa sto facendo, quella poi forse è tutta una motivazione che si va a perdere nell'adagiarsi e nel, eh, nell'intimità con l'altra persona con cui si perde un po' di spinta a spronarsi e impegnarsi nella relazione. Cosa che invece è fondamentale a prescindere dalla fase della relazione considerata, bisogna impegnarsi sempre nella relazione con i dovuti i limiti e le dovute risorse a disposizione, ma sempre bisogna impegnarsi nella relazione per farla funzionare una relazione, la, la relazione non è che va avanti da sola, da sola va alla deriva, non va avanti. Quello che serve è impegnarsi cercando di costruire con le proprie risorse quanto disponibili giorno per giorno nei limiti appunto di quello di cui ha bisogno una relazione o nei limiti di quello che si è disposti a dare a questo aspetto della propria vita di coppia, della, della propria vita quindi di coppia. Eh, considerando che quindi questo è un aspetto che a volte risulta difficile nel momento in cui ci sono delle, delle tattiche, delle strategie che si utilizzano che poi... Invece sono controproducenti, come il tentare di evitare le difficoltà, tentare di posticipare, di rimandare i problemi, non affrontarli, non discuterne, non provare a trovare delle soluzioni. quali sono approcci che poi diventano un problema, perché poi quando inizio a evitare all'interno della relazione di coppia, finisco per limitare sempre di più i miei gradi di libertà, la mia possibilità di intervenire, la mia possibilità di fare qualcosa. E inizio ad entrare sempre più nella prospettiva del rischio di perdere l'altra persona del pericolo di poter avere un problema l'altra persona non è più una persona con cui collaborare ma diventa un pericolo e un nemico da schivare quando entro in quella possibile modalità che non mi sembra che sia quello della persona che mi scrive ma è un, un argomento coll collegato eh, il pericolo e quindi è il modo più facile e più semplice per vivere in maniera spaventata e ansiosa una relazione di coppia e sperimentare, metterci del proprio, costruire intimità in un contesto in cui si ha paura si deve soltanto, e si pensa di dover soltanto cercare di sopravvivere ed evitare i pericoli, quello è un meccanismo che non funzionerebbe quasi per nessuno, quello è un meccanismo forse di cui è importante rendersi conto per cercare di modificare quello che sta succedendo, la persona che mi scrive dice provo vergogna in quel momento, ok prova vergogna, la vergogna cos'è? La vergogna è un'emozione di secondo grado composta da paura e disgusto. La paura c'è là dentro, c'è un sentirsi in pericolo. E questa persona mi dice: Sto insieme da quattro anni con quella persona e provo vergogna quando lui mi propone di fare delle cose nonostante sia rispettoso dei miei tempi, sia tranquillo, sia delicato. Il fatto di dire questo implica che con la persona che ama lei si sente in pericolo, in pericolo di poter perdere qualcosa, forse qualcosa che pensa di aver acquisito in questi quattro anni, pensa che sia un qualcosa di così delicato e così fragile da poterlo perdere con un comportamento sessuale che ritiene inappropriato. Questo da un lato ci dice dell'importanza che la persona dà alla relazione di coppia, ma anche ci dice della fragilità dell'approccio che sta utilizzando per costruire un'intimità. Un'intimità che sembra quasi che si basi non tanto solo su di loro, sul loro rapporto, sul loro collaborare, sul loro parlare, sul loro fare le cose insieme. Ma un'intimità che sembra quasi messa lì, in una bacheca, la mettiamo nella, nella bacheca di cristallo dove deve stare lì sottovuoto, a prendere, eh, a cercare di pulirla ogni tanto senza toccarla, senza sporcarla. Mentre la coppia, l'intimità, la collaborazione è un qualcosa che va presa a piene mani, va utilizzata, va sporcata tutto il tempo che serve perché sia una buona collaborazione, deve essere un qualcosa di morbido, qualcosa che rimettiamo in gioco tutte le volte che serve, non così tanto per fare, ma tutte le volte che serve, e nel sesso parliamo di una cosa che si fa in due, quello è un contesto in cui questa cosa serve, quello è un contesto in cui non ci si può permettere, di percepire che soltanto provare a fare qualcosa che si è concordato assieme che si è detto ad alta voce che si è detto che sarebbe stato utile fare poi in quel momento non può essere fatto davvero se non può essere fatto davvero allora significa che quel momento in cui l'ho detto anche se ero convinta magari del fatto che in quel momento fosse opportuno farlo poi dal vivo è uscito un altro pensiero e cioè il come diceva quindi nella mail eh, in quel momento, se facessi quella cosa, passeremmo dal fare l'amore al fare il sesso. Cioè, il rapporto si squalificherebbe in qualche modo solo perché abbiamo fatto qualcosa. E questo è un pensiero che è molto importante sottolineare nella sua gravità, perché è un rapporto di quattro anni. Stiamo dicendo che è un rapporto che può essere danneggiato, nell'idea reciproca che i due partner hanno nel fare qualcosa insieme nell'intimità della propria camera solo loro due eh, nel cercare di darsi piacere reciprocamente con i loro tempi nel rispetto delle, dei loro bisogni e della, della loro coppia e della loro famiglia cercando di stare insieme quello è qualcosa che può danneggiare la coppia questo non parla di quel momento questo non parla di quella situazione questa preoccupazione, questa vergogna che mi scrive la persona che mi fa questa domanda parla di quello che nella sua testa succede nel percepire la propria immagine nel rapporto di coppia come qualcosa in pericolo come qualcosa che può essere danneggiato o agli occhi del partner o agli occhi di se stessa della donna che lei pensa di dover essere per lui o di dover essere per se stessa nella persona che lei pensa serva riuscire ad essere o della persona che piuttosto a modo ancora meno personale lei pensa di non dover essere per non danneggiare quella che può essere una premessa futura della propria vita con se stessa o della propria vita con l'altra persona c'è dietro tutto un modo di pensare tutto questo che è molto legato a una fragilità un po' dell'autostima forse che è centrale nel tema della sessualità eh, della persona che mi scrive, ma io ho il dubbio che questa cosa poi non si manifesti solo nel sesso, magari si manifesta anche un po' nel lavoro, in alcune modalità con cui si fa troppa attenzione a delle apparenze o si fa troppa attenzione a degli aspetti del rapporto con l'altro che non possono varicare alcuni confini altrimenti diventano qualcosa che non descrive più l'altro, ma descrive se stessi. Cioè descrive una um, difficoltà data dalla troppa permeabilità che ha questa persona rispetto all'ambiente circostante, quasi come se quello che le succede intorno potesse entrarle dentro senza che lei riuscisse a filtrarle. Il fatto di non riuscire a filtrare quello che viene dall'esterno, questo è un problema. È un problema sul fatto che la sua autostima non è del tutto stratificata nel rapporto con gli altri. Quello è un argomento su cui lavorare. Un argomento su cui credo che abbia fatto benissimo scrivermi, io spero di aver suggerito qualche elemento su cui poter lavorare, considerando che suggerisco di lavorare in autonomia con il suo partner parlando di queste cose soprattutto, e cercando di fare soprattutto chiarezza in quelli che sono i propri pensieri e considerando che se non riuscisse poi a lavorarci autonomamente, un'ottima idea può essere eh, ulteriormente provare a chiedere aiuto anche magari iniziando una psicoterapia su questo, che è il contesto di lezione in cui lavorare su quelli che sono gli aspetti eh, delle proprie vulnerabilità e difficoltà emotive e personali, ed è quindi un ottimo contesto in cui cercare di rimettere a fuoco questi pensieri su se stessa, questa confusione che fa tra chi sono, quello che faccio, la situazione in cui mi trovo, e tra il come costruisco intimità con il mio partner, che maschere metto all'interno della relazione di coppia o quanto sento, quanto sento che impegnarmi in qualcosa danneggi la mia libertà di essere me stessa quale sia il limite tra quello che faccio e quello che sono sono tutti temi che possono sembrare abbastanza astratti quando detti così, così, come un elenco però in realtà sono drammaticamente concreti quando facciamo le cose quindi serve metterli a fuoco, metterli in ordine, lavorarci su e sicuramente c'è un ampio spazio perché quella che sta vivendo sia la relazione di coppia in cui riesca a vivere, non solo per il suo partner ma soprattutto per se stessa, una sessualità e un'intimità con il maggior benessere sessuale possibile. Spero che la mia risposta sia stata un po' d'aiuto, abbia chiarito alcuni passaggi. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.